Il Barolo nasce nel momento in cui eh, le mense nobili, raffinate, eh, andavano alla ricerca di prodotti che si distaccassero dalla banalità. Per cui, eh, dato che nell'Ottocento, nell la maggior parte di questi nebbioli che il, il vitigno più diffuso in Piemonte allora era il nebbiolo, non era la barbera incredibilmente venivano vinificati per lo più in gran parte eh, con residuo zuccherino cioè dolci o semidolci le mense nobili, nobili rifiutavano questo tipo di proposta anzi lottavi Scrisse un libro di genealogia di, di viticoltura e diceva: Le persone eh, poco intelligenti amano questo tipo di proposta di vino eh, dolce o semidolce. E allora in quel momento lì è nato il Varolo. Il Varolo prima è nato col nome di. Nebbiolo vecchio o stravecchio di prima qualità amaro e poi a seguito del fatto che si è cominciato a imbottigliare e a etichettare si è scritto sopra Barolo ma prima era Nebbiolo nebbiolo vecchio o stravecchio amaro l'area del Barolo l'area di produzione del Barolo deriva dal feudo di una famiglia che iniziò ad acquisire quest'area a metà del 200, del 1200, e questa famiglia, che erano i marchesi falletti di Barolo, si estinse a metà dell'Ottocento, perché gli ultimi due falletti, marchesi falletti di Barolo, non ebbero figli, non ebbero discendenti allora tutto questo feudo si polverizzò, alla loro morte lentamente il feudo si polverizzò, è stata un po' la rivalsa, la rivincita di, di quelli che erano i servi della gleba, i massari dei falletti che con grandissima fatica eh, comprarono lentamente i terreni del feudo su cui lavoravano come viticoltori il grande rilancio della viticoltura è avvenuto nel dopoguerra cioè dopo l'ultima guerra e lì è nato il concetto di tutela di tutela del, del vino e anche del territorio il Barolo è un vino che non basta che sia prodotto in un determinato territorio o in un certo modo io credo che o in un certo vigneto, o in una certa zona particolarmente evocata. Penso che sia un vino che ha bisogno anche di interpreti. Io faccio due valori. I vigneti che ho sono i vigneti che ho ereditato da mio padre e mio padre l'ha ereditato da mio nonno. Ci siamo rimasti praticamente pressoché con gli stessi vigneti da tre generazioni. Io penso che lavorare con un monovitigno, cosa che è il barolo, che viene soltanto dal nebbiolo, per tentare una forma di armonia, di maggiore armonia e di equilibrio, per me significa eh, assemblare, eh, mescolare diciamo, eh, uve o, o vini provenienti da diverse vigne da diverse esposizioni. Allora il motivo per cui faccio due assemblaggi è appunto per tentare di trovare un maggiore equilibrio specialmente tra canini, acidità e colore.